Grazie Presidente, e innanzitutto vorrei eh, un, fare un ringraziamento particolare alla Giunta, alla Sindaca, all'assessore Frongia, perché la condivisione che si è realizzata in questi mesi eh, di dibattiti in commissione e in queste due lunghe sedute in aula eh, è stata possibile anche grazie al sostegno eh, che la Giunta appunto, ha dato a questa modalità. E ricordo ecco, che in passato abbiamo visto anche regolamenti eh, essere approvati con atti di giunta senza prima essere discussi nelle commissioni, invece questo, eh, questa trasparenza e questa condivisione che c'è stata secondo me è molto importante, ringrazio in particolare l'assessore Frongia che è sempre stato presente e allo stesso tempo ha reso possibile questo dibattito. Questa di fatto è una delibera eh, che nasce come una proposta di iniziativa popolare, è stata elaborata nell'ambito degli incontri con gli operatori e poi è stata integrata per tener conto delle proposte delle opposizioni, è stata emendata per superare delle irregolarità tecnico-amministrative rilevate dagli uffici. A tal Ringraziare anche gli staff della commissione sport Dell'assessorato e il dipartimento tutto di, Dal direttore ai funzionari che come abbiamo visto hanno lavorato intensamente a, eh, alla redazione e ad arrivare al testo nella versione definitiva che abbia i pareri favorevoli. E infine le opposizioni, naturalmente voglio ringraziare, che hanno contribuito con numerosi emendamenti e subemendamenti. Eh, abbiamo votato favorevolmente quelli che avevano i pareri favorevoli e abbiamo recepito nell'ordine del giorno quelli con eh, i pareri contrari. Queste misure si inseriscono in un contesto che abbiamo detto ha ah, oggettivo dei vincoli, in particolare il codice dei contratti sul quale più volte abbiamo chiesto un intervento per rivedere gli appesentimenti burocratici ai quali eh, costringe gli enti locali e, e lo scarso riconoscimento del valore sociale delle attività sportive. Tenuto conto di questo contesto Roma oggi si dota con questa delibera di uno strumento eh, innovativo che permetterà ai concessionari di investire per realizzare delle migliorie, per adattare gli spazi al rispetto dei protocolli sanitari e per compensare le perdite economiche che hanno subito. E il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie.